Amiche e amici di Volonvrat, buongiorno, ci troviamo alla scuola Holden per il convegno annuale di Aria, Aria di Autonomia, con Eliana Testoni, assistente sociale, che lavora presso Casa Oz. Voglio dirci cosa, di cosa si occupa Casa Oz e come mi siete qua oggi soprattutto. Okay. Allora, ciao a tutti, collaboro con l'equipe educativa di Casa Oz. Casa Oz come si può vedere dal nome, è una casa che nasce per accogliere ed aiutare ragazzi e famiglie che affrontano la malattia e la disabilità eh, su ogni sfaccettatura che esse possono avere. Eh, le due parole chiave che mi vengono in mente per descrivervi i sono accoglienza, e appunto la concezione di casa. Casa OTS vuole essere di per sé proprio una casa, per chi una casa ce l'ha ma vuole un posto dove poter essere se stesso, condividere le proprie capacità e le proprie difficoltà con gli altri, vuole essere un posto inclusivo, infatti abbiamo parte tantissimi progetti, ma molti laboratori che tutti i giorni abbiamo, che sono proprio volti all'inclusione e all'integrazione tra, tra ragazzi con diverse disabilità e che affrontano diverse difficoltà nei loro momenti più critici. ecco. E come mai oggi qua appunto? Allora oggi siamo qui perché vi portiamo un cortometraggio che è stato fatto in collaborazione con il Museo del Cinema e la cooperativa Mirafiori, che nasce da un laboratorio di cinema che facciamo a Casoz con un gruppo di, di adolescenti, eh, nasce da un percorso di... Di ponte, appunto, si chiama un progetto: un ponte tra ospedale e territorio per quei ragazzi che affrontano un passaggio tra il day hospital della neuropsichiatria e la neuropsichiatria e poi tornano. a... Alla vita di tutti i giorni. Ecco, quindi, io credo che il compito dell'educatore, stamattina abbiamo parlato di comunità educante, sia appunto quello di, di riuscire a mediare e di, di contribuire in questo percorso di, di autonomia e di passaggio. Eh, perché credo che appunto ognuno di noi abbia delle capacità e che i ragazzi non vadano visti per le loro mancanze, non bisogna solo vedere quello che manca, ma bisogna concentrarsi a vedere quello che c'è. Eliana, grazie mille e buon lavoro. Grazie. Ciao ragazzi, alla prossima.